Roberta Fossati, storica e già docente dell'Università Milano Bicocca. Eh, Roberta Fossati, ti do del tu, oh, hai lavorato tantissimo sui gruppi di difesa della donna per l'aiuto oh, ai combattenti della libertà. Eh, quindi, la, diciamo così, l'intervista che ti stiamo facendo oh, riguarda in particolar modo, in generale, come questa esperienza, che probabilmente non è molto nota, è stata però determinante perché ha in qualche modo definito eh, le prime basi del futuro sistema di welfare e in particolar modo a Milano del sistema di welfare municipale. Quindi questo è diciamo, quello che noi complessivamente certo. ti chiediamo e ti chiediamo se puoi approfondire un attimo quello che è stato il loro ruolo, in che cosa ha consistito l'importanza di questa esperienza dei gruppi di difesa della donna per l'assistenza. Benissimo, allora io ho pensato di selezionare per questa intervista nostra eh, 4-5 documenti che mi sembravano particolarmente significativi dovuti a, una, a ricerche che sono state fatte fra l'altro in collaborazione con altre persone, ricordo ovviamente Roberta Cairoli, che è carissima amica con cui ho lavorato. Eh, questo ci ha portato a esplorare fondi che riguardavano Milano, Milano e provincia, ma anche fondi che eh, si trovavano non solo a Milano, ma addirittura in altre città come a Roma, all'Istituto all Gramsci. Eh, niente, eh, rispetto ai gruppi di difesa della donna, la scoperta di questo materiale ha fatto anche capire quanto eh, qualcuno parla giustamente anche di un protagonismo femminile che è rimasto come in ombra forse per decenni dopo la guerra e che man mano va riemergendo e, e ci fa capire che questa partecipazione eh, non è stata femminile specialmente a Milano, proprio cuore un po' della resistenza durante la seconda guerra mondiale non è, stato, non è stata così marginale eh, c'è anche una, una possibilità di risalire cosa che sembrava un po' complessa eh, a capire quanto eh, dentro ai gruppi di difesa della donna così si chiamavano eh, le attiviste in periodo clandestino a un certo punto nasce eh, un eh, vero e proprio Comitato di assistenza, comitato di assistenza che non voleva essere, eh, però, né beneficenza né ehm, genericamente un aiuto a, eh, a chi era immerso nella tragedia della guerra. Il comitato di assistenza nasce eh, in un modo, diciamo, molto eh, progettuale, progettuale rispetto anche a quello che doveva poi essere il futuro, quindi la preparazione eh, intanto durante la guerra ovviamente proprio il, il sanare il più possibile le ferite terribili inferte alla popolazione, eh, popolazione, deportati eh, e poi una, come si può dire una prospettiva di lungo periodo che stava nascendo, cioè l'idea di porre le basi, qui parliamo sempre di donne militanti, porre le basi di un futuro welfare in Italia. Ecco, allora la data di nascita, se mi aiuto un attimo, è eh, da un documento: la data di nascita eh, dei gruppi di del comitato di assistenza, gruppi di difesa della donna per l'aiuto ai combattenti, però, come eh, gruppo di comitato di assistenza. Nascerebbe addirittura, nasce addirittura, in base a una documentazione, nell'agosto del 44, quindi teniamo conto in uno dei periodi più terribili della guerra perché poi verrà l'inverno, credo che l'inverno del 44-45 sia stata una cosa eh, spaventosa. E si parla di un comitato centrale, questo è interessante, composto da donne che sono provenienti dal punto di vista politico. Destino, ovviamente, dal PC, dal PSI, dal partito d'azione e dalla MLC. È più una donna senza partito. ecco, ehm, Esiste anche uno schedario che comincia a, eh, a, pre, eh, a essere utilizzato dai GDD che però devono tenere sempre conto anche dell'importanza della memoria, della memoria nel senso proprio di eh, orale perché eh, c'è sempre pericolo a scrivere qualcosa per cui da un lato c'è un bisogno di sistematicità degli interventi assistenziali e nello stesso tempo accanto a questo uno stare molto, molto, come dire, molto, molto attenti perché eh, una schedatura scritta dei casi di assistenza Può essere, eh, può essere in qualche modo cadere nelle mani del nemico. Eh, si parlava appunto di eh, una grande attenzione alle condizioni di vita della popolazione, quindi dei civili, delle, delle, delle, delle, del mondo voleva dire donne, bambini, vecchi, insomma, tutte le persone che non erano coinvolte sotto l'aspetto militare, e poi però c'è anche una grande attenzione a quella che doveva essere eh, l'assistenza o qualche forma di aiuto anche a quelle persone che invece erano come dire un po' più in prima linea nel combattere oppure addirittura eh, alle famiglie di, delle persone che erano state, che erano numerose, molto più forse di quanto si potesse pensare, delle persone deportate in Germania. Eh, alcuni documenti assestano proprio come questa assistenza da parte dei GDD fosse molto mirata, molto mirata da un lato alle famiglie delle vittime politiche dei deportati, degli arrestati, dei fucilati, dei partigiani però anche molto generosa sembra, no? perché c'è anche elenchi di famiglie bisognose e quindi andiamo un po', come dire, al di là della politica spicciola, quella dura anche del momento, nel, nel tentativo, e qui davvero si parla di un inizio, se vogliamo, un embrione di welfare, perché c'è l'idea che eh, la popolazione stremata dalla guerra, quindi parliamo di freddo e fame soprattutto, doveva in qualche modo essere assistita e bisognava allargare il più possibile questa assistenza al maggior numero, appunto, di, di famiglie possibili. Di qui l'insistenza, che è molto interessante dal punto di vista storico, fra l'altro, alla... Ehm, ehm, questo, questo continuo eh, interagire fra i gruppi di difesa della donna in questo Comitato Assistenza e il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, eh, il quale da un lato si mostra sensibile eh, al lavoro svolto da parte di queste donne, ma dall'altra deve essere, come dire, un po' continuamente eh, stimolato a intervenire e a intervenire voleva dire soprattutto anche dare soldi, dare, dare si parla addirittura di, un, io non so allora cosa valesse esattamente un milione di lire all'anno, però un milione di lire all'anno voleva dire che queste donne avevano un grosso senso del progetto, di una progettualità. Cioè, senza denaro in una situazione del genere non si poteva fare niente. Se si dovevano assistere delle famiglie, eh, e, e, e famiglie appunto ridotte allo stremo, bisognava che questo denaro affluisse nelle casse del comitato di assistenza e soprattutto che ci fosse il, il Comitato Liberazione il CLNI che avesse fiducia in queste donne, perché queste donne eh, promettevano giustamente di rendicontare tutto quello che veniva speso ed erano estremamente precise, ovviamente sempre tutto in modo clandestino perché c'è sempre il problema di non farsi scoprire, però allo stesso tempo, dire, questi soldi voi ce li dovete dare, quindi c'è proprio una dialettica che si crea, fra il CLN e le donne, eh, ce, ce li dovete dare perché se no noi senza questa base materiale non possiamo agire. Eh, noi non vogliamo fare beneficenza, noi vogliamo essere eh, attive in un modo tale che cosa di, eh, qualcosa cambi effettivamente. E questo appunto è interessante sia da un punto di vista di militanza, perché vuol dire che questa militanza era consapevole era forte, io uso la parola forte mi piace no? eh, e che dall'altra c'era anche una prospettiva verso il futuro si parlava prima del welfare eh, l'idea di un embrione di welfare è proprio qua ecco poi io passerei forse a un altro tema visto che appunto il tempo passa che è quello eh, del passaggio dalla Dall'attività nella clandestinità all'attività quando la guerra finisce. Allora, la data chiave in questo caso è il 1945, ovviamente, ma quel mese, quei due mesi che sono aprile e maggio, perché verso fine aprile eh, tutto è già pronto no? per, per, per l'insurrezione armata. No? Ecco, posso e farti dimmi. interromperti e farti una domanda? No, no, di niente. Eh, siccome tu stai affrontando un, un punto molto interessante sì. eh, di queste donne che fanno questa esperienza collettiva sì. importante e determinante, che si rendono conto eh, che certo. hanno fatto un'esperienza che non può essere, che non si Scusa. può concludere e quindi è importante che tu ci racconti eh, in come hanno fatto a produrre le basi per poter... Sì far sì che sì. questa assistenza non terminasse ma si sviluppasse. Certo, cioè. allora mi vengono in mente proprio due cose, una è questa capillarità, no? questa capillarità di questa ehm, eh, volontà e azione di assistenza, capillarità vuol dire che tutti i quartieri di Milano, soprattutto la cintura periferica dei quartieri di Milano, viene coinvolta in questo attivismo e, eh, e dall'altro eh, il fatto che appunto in questi mesi cruciali di passaggio eh, i GDD eh, incominciano a siglarsi in altro modo, cioè eh, fra ma, appunto io parlavo di una crucialità storica per la ricostruzione storica del mese di eh, fine aprile, maggio, giugno, fino ad agosto del 45, perché è il momento in cui si vede Uh, attraverso anche la documentazione qui si parla di una, per esempio in un documento di una fusione dei GDD con l'Unione Donne Italiane data 20 maggio 45 quindi siamo neanche a un mese dal 25 aprile perché 25 aprile 20 maggio è meno di un mese allora alcuni documenti ci aiutano a capire meglio questa progettualità su cui io insisto perché mi sembra un dato fra i più interessanti anche, anche visti da, dall'oggi eh, sì, è il problema della doppia sigla cioè molti documenti eh, che abbiamo ritrovato eh, sono siglati doppiamente cioè GDD e Uh, UDI cioè qualche volta firmati quando dico fir siglati intendo dire firmati cioè c'è la doppia firma qualche volta la firma principale è quella ancora GDD gruppi di difesa della donna che sono ancora legati alla clandestinità a un lavoro clandestino e invece UDI è fra parentesi al contrario a un certo punto la sigla UDI eh, diventa quella principale e GDD resta come un po' più in sordina, come dire fosse il passato, il che ci fa capire, come dire, la guerra è finita, adesso ci diamo un'altra intestazione, facciamo un altro lavoro e il lavoro appunto voleva dire, in questo caso, soprattutto rimettere in piedi l'Italia, ma rimetterla in piedi anche, aiutando, non soltanto, io non ho parlato di questo prima, però eh, da un lato tutto il lavoro nelle fabbriche c'era già da tanto tempo, altri ne hanno studiato, parlato tantissimo, no? eh, però c'erano anche le condizioni di vita del, del, del ritorno dei, eh, dei deportati, per esempio, dei deportati dalla Germania, dei soldati fatti, italiani fatti prigionieri in Germania, perché in qualche modo si erano staccati, si erano ribellati, no? quindi questo ritorno eh, voleva dire mettere in piedi un welfare nuovo sia per chi era proprio allo stremo, cioè tornava fra virgolette ferito no? nel, spesso nel corpo e anche nell'anima e anche per esempio mettere in piedi quello che sarà uno dei grandi temi credo dell'UDI in Italia, che è quello dell'assistenza all'infanzia, dell'attenzione per il mondo infantile. Ecco, quindi si trovano anche dei documenti specifici che ci fanno capire come ci fosse questo interesse eh, beh, Poi ci saranno più in là le leggi no? che verranno promosse da Ludi per gli asili nido, no? c'è tutta una storia anche dell'Udi Ludi su questo, no? eh, in cui ovviamente non, in cui non mi posso addentrare, però l'assistenza ai bambini e all'infanzia viene proprio eh, in prima fila, è, la, è, è, è quella fondamentale, a un certo punto viene vista come fondamentale. Insomma, questi bambini mancavano tutto, no? Erano bambini che erano stati deprivati per anni durante la guerra e le madri avevano dovuto in qualche modo arrangiarsi per tirarli su come si suol dire, no? Quella generazione nata nella, eh, di bambini nati proprio dopo il 40. Insomma. Ecco, ti volevo fare una domanda. Eh. I gruppi di difesa della donna che sono nati a Milano, che sono diventati poi sì. un'esperienza collettiva gigantesca, perché si, certo. si parla di 70.000 donne in Italia organizzata, sono poi entrate nel Comitato di Liberazione Nazionale, quindi hanno avuto un riconoscimento sì, ufficiale, sì, sì, formale e ufficiale. Però dobbiamo dire eh, in questo senso, lo dico un pochino femministicamente, orgogliosamente femministicamente, hanno dovuto anche un po' proprio tenere duro e lottare per essere riconosciute. Non è stato un riconoscimento così, diciamo, eh, quasi indolore. Hanno dovuto quasi dimostrare, come sempre, che stavano facendo davvero un grande lavoro, e un grande lavoro politico soprattutto. No? Dopodiché, ecco, effettivamente nel primo dopoguerra ci sarà questo, ci sarà questo riconoscimento anche economico, perché appunto senza questo milione di lire anno che loro chiedevano non si poteva andare avanti a fare delle cose, aiutare, no? mettere in piedi eh, in qualche modo questa assistenza. Eh, io non so se ho risposto alla tua domanda, sono andata in là. No, no, no va, benissimo, eh, va benissimo. benissimo. Sì, sì, ci sono dei posti affidati a donne che provengono dal GDD parliamo del maggio 45, sempre è il documento eh, dal comitato di assistenza eh, entrano come vice commissari all'assistenza, vice commissari all'igiene e alla sanità eh, donne appunto che provengono dai TDT quindi il, il, il nuovo governo che c'è in qualche modo che tiene le eh, fila del, del dopoguerra del primissimo, primissimo dopoguerra perché parliamo di maggio, giugno 45, riconosce un ruolo dentro a proprio alle istituzioni, alle nuove istituzioni, commissariato igiene e sanità, dicevo, no? ecco, poi qui ci sono dei nomi, qui per esempio è citata Rina Piccolato, no? in questo senso una delle, delle, delle, delle colonne portanti insomma, di, questa, di questo lavoro assistenziale, che però doveva avere uno sfondo sociale e politico avere un, una, uno sguardo sociale e politico, oserei dire, no? Ecco, non doveva essere la beneficenza. Ecco, avrei un'ultima domanda da farti. Sì. C'è una testimonianza di Pina Palumbo all'interno sì. del libro L'altra metà della resistenza eh, che sostanzialmente, forse, se non sbaglio, del 1978, sì, sì. Parla per la prima volta Edito da mazzotta, eh, editore d'avanguardia in questo parla, senso. Eh, parla per la prima volta del fatto che non ci si trova di fronte ad una piccola esperienza, ma una eh, esperienza sì. di rilievo, sì. cioè come se, adesso penso di non esagerare, eh, senza questa presenza così ampia di donne la resistenza sarebbe stata oggettivamente diversa e un poco più povera quindi il contributo, forse, il contributo no? delle donne questa era la domanda che volevo Beh. fare alla fine eh, chi studia come te o chi sì. ha studiato come te dice che ha avuto un aspetto importante all'interno della resistenza certo, non a caso il libro è edito dal nel 78 sono gli anni in cui incomincia credo una riscoperta un po' di questa di questa potenzialità e operatività di questi eh, protagonisti insomma femminili nella, nella resistenza eh, e eh, sono anche gli anni in cui si comincia a capire che bisogna come dire non solo riscoprire questo patrimonio che poi è un patrimonio culturale, politico, sociale italiano, nostro no? eh, ma bisogna anche andare avanti, cioè queste lotte in qualche modo andrebbero, salvate, eh, andrebbero come dire, ricollegate anche a una prospettiva di lungo periodo che non è più ovviamente quella del dopoguerra, non è già più neanche quella del boom economico è quella di un'Italia che dovrebbe costruirsi in un modo nuovo, rinnovarsi rinnovarsi anche su questi piani sociali tutto sommato eh, c'è un pezzettino se ho ancora un minuto ehm, appunto preso da questo libro che a, me, un pezzettino che a me è piaciuto che dice noi donne della resistenza eccetera eccetera ehm, le nuove generazioni di donne hanno continuato e continuano la resistenza per cambiare le leggi, le istituzioni e il costume eh, e noi eh, vogliamo che le giovani donne quindi c'è come un appello alle nuove generazioni alla sensibilità delle nuove generazioni che le giovani donne una volta riscattata la loro personalità dai tabù del passato eh, si organizzino per occuparsi anche del sociale e del politico affinché eh, affinché in Italia non possa più Allineare sotto qualsiasi forma un fenomeno non violento, scusatemi eh, la fotocopia è un po' brutta, forma, eh, qualsiasi forma un fenomeno violento e nefasto come il fascismo affinché anche la nostra società possa progredire a misura di persona umana. E questo finire con la parte di Rina Piccolato con questo a misura di persona umana mi sembra molto bello, molto bello perché... In momenti in cui spesso ci sono scontri eh, quasi fini a se stesso, certe volte, no? fra certi eh, gruppi che si occupano anche di politica, questa, eh, questa donna, questa rina Pioccolato, che si è insomma, rischiato anche fortemente la sua vita, la sua vita personale, insomma, eh, si appelli a questa persona umana che va in qualche modo messa al centro di ogni discorso sociale e politico. A me personalmente eh, tocca un po', insomma, tocca un po' il cuore, insomma, ecco, mi sembra una cosa fondamentale questo appello, questo richiamo, specialmente oggi, no? Ecco, visto nell'oggi. Ok, grazie. Grazie mille.